Bentornati in una nuova misteriosa live dei Vanilla Adventurers allora facciamo partire questo gioco vediamo di cosa si tratta perché è stata una sorpresa per tutti e sarà una sorpresa per tutti anche adesso a parte che c'è scritto nel titolo no, della live no nei tag della live però vabbè allora giochiamo a questo qui partiamo subito con un'introduzione oldissimo, sculissimo non suona tanto bene, sculissimo ma vogliamo dare un contesto di questa cosa? O... Sì, l'audio del gioco penso che sia altissimo, eh, vero? Aspetta. Come si sente così? Secondo me 195, moreno. Però abbiate. Commenti, seguite l'introduzione, dopo abbassiamo. Eh, questo posto è una vera desolazione. Che ne dici di festeggiare insieme allo spuntare del sole? Allo Guardate del la tecnologia sole. del 1995. O Com meglio, come si immaginavano la tecnologia del 1995. Scusami tesoro, ma adesso ho da fare. Ma che ti sì, è questo? Sì, perché... Perché... ve la racconto io perché secondo me siete troppo stupidi per capire cosa sta succedendo aspetta che non si sente It, niente vieni qui di presto un enorme asteroide colpirà la terra fra tre settimane Quindi, cara chat, l'avete capito cosa è successo? L'asteroide si chiama Attila, come il capo guerriero degli Unni. I barbari che devastarono l'Europa... L'asteroide si chiama Attila. Attila fu avvistato Attila. per la prima volta... Ed è in rotta di collisione morto. con la Terra. Secondo fonti della NASA, oh. le probabilità di un impatto con la Terra sono del 99%. 5, 4, accensione, 2, 1... shuttle è decollato questa non è una missione per la quale è stato lo, shuttle, lo shuttle ragazzi ma come ha dichiarato il comandante boston law alla conferenza stampa ieri sera più. se lo shuttle è l'ultima speranza per la razza umana allora dovrà farcela dico bene posti un momento prego <ride> parliamo che noi così prima vi presento l'equipaggio l'agile brink è un geologo molto noto <ride> Brink avrà il compito di valutare i dati durante il piazzamento dei congegni nucleari. Dobbiamo essere molto precisi. Non vogliamo certo ridurre la infrantezza. Ecco me. qua. Un po' di razzismo. Se lo facessimo alcuni detriti potrebbero colpire la Terra con ah i bastanti. No, Un po' di razzismo. Credo che non ci sia bisogno di presentazioni per Maggie Robbins. <ride> È senza dubbio la giornalista più famosa. Maggie di Robbins. Maggie. Di... <ride> Una volta hai dichiarato che non avresti mai tollerato nessuna forma Manky. di censura. A mente. Ora che sei sotto il comando della NASA. La signorina Robbins è una giornalista per vocazione, ma in questa missione è... credo di poter rispondere da sola alla domanda, comandante Lowe. Ben, avrò il mio da fare in questa missione a piazzare quelli carichi uh, nucleari. La mandibola qui. Quando che tornerò va. sarò di nuovo una giornalista e vi dirò tutto. Hai sentito che vishing. Questo potrebbe guarda, essere uno guarda, studio serio, cazzo. Meggie Robbins che ubidisce gli Basta, che no, manalo. Leggendo le vostre schede, ho un momento di coincidenza. Il dottor Brink è anche un noto archeologo, mentre tutti sappiamo che Maggie è un prodigio nello studio delle lingue. È solo una coincidenza? Niente affatto. Volevamo i migliori in assoluto. Coincidenze? Io non credo. Il dottor Brink e la Robbins sono degli specialisti e inoltre sono pieni eh? di risorse, colti, creativi. Si può dire lo stesso per lei, comandante? Che vabbaga. Il mio compito sarà guarda, quello guarda. di guarda guarda oh no ci sta venendo addosso non è importante che io sia colto solamente cauto gli altri due dell'equipaggio rimarranno sulla nave Pff. Ken Borden è il pilota più esperto due, che di cui provato. non sapremo mai i nomi perché non valgono un cazzo Cora Mice è la responsabile hardware come sapete hardware. è candidata al congresso con mega mega forse Robert. salvare quello la terra è me, più importante no? di una campagna politica è anche più economico come? E ridono un ogni volta di che parlo a vedere. Ma uomini della terra? Abbiamo una sola possibilità. Dove dobbiamo fare ce l'area? Ricordateci nelle vostre preghiere. Mamma mia, non siete motivatissimi adesso. C'è anche un Guarda. direttore delle voci. Che roba. Wow. Ma, ma vi rendete conto che passaggi cinematografici che ci sono in questo gioco e questa è tutta CGI eh? sai chi ha curato la CGI di questo gioco anzi scusami Cinematic perché si chiamavano così la Industrial Light and Magic e non vi sto prendendo in giro eh. parla sempre di Lucas l'acqua è perfetta Queen Robin arrivando no, serio era al tempo era, era così. Oh. comunque quindi quindi eh, per credo per perché te te te adesso io non sento più l'audio del eh, gioco beh, Aspetta, grazie stanno parlando non ancora non eh. niente eh, che palle ma vado sempre in questo gioco We bring sto arrivando dovremmo esserci questo deve essere l'inizio di The Dig no, no adesso ti esce ti ti il ti terzo si mi... sì nel luogo dove si incontrano la geologia e l'astronomia. Una volta un professore sì. mi disse che gli astronomi sono dei geologi con mani pulite ed occhi semichiusi. Ma che battute Pensi fanno? In è tedesco. Faccio solo parte delle battute. Vedo in contesto veloce, questa è l'avventura Lucas più seria in assoluto, basata su un soggetto sì, di Steven Spielberg Attenzione. Pen Ultimate Credo che sia un tablet di nuovissima Sì, sì, è il tablet Dai, apri quello, dai, guardiamo, guardiamo com'è wow. il tablet Nel 1995 No, atterraggio esteroide com Assomiglia a quello di Apple <ride> eh, Quello che aveva fatto Apple Come si chiamava? Newton, come si chiamava? Il Pen Ultimate Scusate, andate a vedermi l'Apple Newton E poi mi dite se non è uguale a questo Quindi vi che, che, che cosa sopra. è Perfetto ma come... Ma è chi andava? Che non diabolo? capite niente. È tutta meraviglia questa, è tutta meraviglia. Ti sono sopra nei tuoi sogni. Basta, non voglio sapere altro. Allora, atterraggio steroide. Cosa devo fare? Ah, È un giochino questo, devi far atterrare sul 4x o il 2x. Devi spostarti, cosa stai facendo? Sì, ma dove? Dove devo.. Dai sposti! In qualsiasi. In una devi, qualsiasi Devi anche rallentare eh? se no ti schianti. Ma cosa. No, ma lì non vale niente. Devi atterrare solo ma... sul piatto. Dov'è il piano? Eh, su qua, no? Sì, però lì non, non so se ti dà punti, eh. E... Piano piano piano ah. piano piano. piano. Credo di essere esploso. Non è stata colpa mia. Ah, no. I pulsanti erano appiccicosi. E i pulsanti erano appiccicosi, Ale. Miles. Miles, rilascia il maiale. Pronto per il piazzamento della cassetta degli attrezzi in caduta libera. Non c'è nessuno dell'equipaggio nella zona? Ok. Dai, forza. Equipaggio rilascia il maiale. Zona. Procedete. Tra l'altro mi sembra abbastanza uh. CGI in game fichissimo in game, cioè, anticamente sono incollati sopra sì. i tre personaggi. <ride> L'hai visto ormai per quante le cose. Guarda, guarda che, che sembra vero. Oh, ecco l'asteroide. Eh, però sai che c'è c'è un motivo per cui ci sono questi dialoghi così temperati esageratamente, perché era troppo serio il la struttura del gioco era dove di, i dialoghi erano troppo seri, troppo complessi, troppo oh, in no? e allora hanno, hanno stracciato proprio, hanno cercato di mettere questo, questo umorismo mm. anche fuori in luogo. Wow, allora prendo il badile, prendo Bene. la scavatrice, prendo due unità esplosive. Bene, Perfetto. prendi tutto io andrei nell'asteroide nella uh, ah posso scegliere il quadrante vedete? ecco allora dove dobbiamo posizionarli? Alfa di... eccolo qua carica alfa, quadrante 2 su segnatevi ragazzi carica sì, alfa, quadrante 2 superficie, superficie bersaglio ci piazziamo anzi prima la scaviamo direi sì. cavolo perché dobbiamo rendere la superficie piatta cosa stai facendo? esatto Vediamo se riusciamo a pulire... Scavatrice 0 G? Sì, sì, perché di sicuro non potevamo mettere direttamente... Attenzione, eh. Attenzione all'animazione. Guardate che roba. Guardate che roba. È bella Lissia! Ma cosa di Ma cosa... L L L okay. ok. Bene, bene. Mano con questo Brink. vabbè, dagli una mano, dai, dai, dai. vengo subito, Adesso sicuramente qualcuno farà una battuta su vengo subito perché il livello è quello. Mi risulta per ora, eccellente lavoro. Brink eccellente vengo lavoro, la perfetto, Brink, seguo sì, esatto. è mon... sì, la... chi ha scritto questi dialoghi? Lo stesso Crozia, che ha scritto Monkey Island. Vengo. Su serio, e, tutte le altre, sì, e tutte le altre avventure, Lucas. No, è un altro livello. No, no, il, il motivo è proprio perché per via del travagliato percorso di pubblicazione di questo mm. titolo ci ha dovuto mettere una pezza ed è dovuto intervenire sul lavoro di un altro. Guarda l'indizio di gameplay, se lo puoi raccogliere, portalo con te. Dovete. <ride> <ride> immedesimarvi nel 1995. 1995 erano altri si sì, esatto bisogna tornare non c'erano tutte non c'era tutta la, la cultura del, del politicamente corretto, corretto che c'è adesso la gente si, si, si sapeva per divertire per dire. era c'era un clima easy era diverso e stava per bene per attiviamo l'esplosiva beta guardate come si muovono tutti arrivano facciamo anche noi una live così Scuola la pasta siamo cotti. Prendo spunto da quello che c'è scritto nei giornali. Nell'85 un gioco te lo sognavi. Eh. Torna dentro per i fuochi d'artificio. Torna dentro Ah ok, automatico, perfetto. Mamma mia, non no, state no, cogliendo quanti americani sono questi dialoghi. Veramente? Eh? Non sono solo trash, sono proprio americani. Faccio il cowboy a sparare, oppure, oppure che Brink, comandante della missione, scusami, Lowe, è comandante della missione, abbia il cappello da texano sopra l'elmo da astronauta. <ride> si ci manca guarda come si gira. Wow, fighissimo! Guarda che roba, che roba! Meraviglioso! A gravità zero. Spettacolo. Finito il gioco. Bene, adesso faremo esplodere. E si e sicuramente andrà tutto bene e finirà il gioco. Uno e due. Ah boom! Boom! detonazione alfa e beta vi faccio notare come alfa e beta siano spazio siano detonate contrastanti l'una dall'altra quindi non si sa dove voglia andare l'asteroide siamo di nuovo sta la radioattività nel quadrante 1 è accettabile ken cosa dice Houston possiamo tentare una passeggiata sulla superficie quando vuoi procediamo squadra d'atterraggio vediamo se vuoi in mezzo ai vitri è un buco quello? Esatto, Oh, che belli questi fondali, stupendi. E i, fondali, I fondali, ragazzi, sono disegnati a mano, eh. Bene, bene, io scendo, posso scendere? No. Sì. Maiale è volante. Sei capomissione, no, non sei capomissione. Dai, andiamo dal maiale volante, esaminalo subito. Allora, proviamo a usare questo con le sporgenze. Vedete, questo è il problema... Essere criticato in seguito, però ah, scaverò, in seguito scaverò in seguito. questo queste le sporgenze, perfetto è un po' il problema di questi è giochi è banale, per fortuna c'è la nostra chat che ci aiuta cioè eh, le soluzioni spesso sono abbastanza arbitrarie rispetto a quello che hanno inventato gli eh, scritto gioco quindi tante volte si riduce a un, un trial and error un esame in a maiale eh. È il maiale è il maiale vedi Ma questo è più, è più, più grande meno. di tutte quindi sicuramente se adesso la tocchi dalla si può entrare sono sicuro potrebbe essere potrebbe essere usa Tra la luce la andiamo nel tunnel no smettila mi sicuro che ci usi così prova a fare esatto eh. oh CGI filmato filmato diventa tutto nero sono razzisti anche cosa è questa roba pentagonale questa cosa io l'ho giocato tantissimo anni fa questo gioco mi ha fatto uscire fuori di testa è ora di aggiornare negativo Ma eh, ormai ci siete dentro con tutto. Ma, che ce con ma certo, diamo un'occhiata a una struttura aliena dentro un asteroide. Ma sì Cosa potrà mai succedere? Senza dire niente a nessuno.